Siamo dal vivo. Aspettiamo proprio quei pochi secondi e poi iniziamo. Bene. Allora, buonasera a tutti e a tutti i partecipanti. Eh, siamo al secondo incontro, ehm, partiti, siamo partiti il 20 di maggio con Prisca Amoroso, ora abbiamo il libro appunto Premato dell'esistenza di Marco Checchi e fra due settimane eh, abbiamo in programma un altro incontro che praticamente è con Gianluca De Fazio e con il suo libro Ecologia del Possibile. Ora, questi incontri organizzati appunto dalla redazione di, di Codice Rosso riguardano questo nuovo sapere critico italiano con, con dei libri veramente interessanti che invito tutti diciamo, a, a leggere. Eh, sicuramente eh, si tratta, il libro di Marco è, è veramente interessante e parla appunto del, di, questo, di questo concetto della resistenza. In un certo senso eh, possiamo partire eh, proprio perché in quest'ultimo periodo se ne è parlato parecchio con, eh, con, questo, con il filosofo Foucault, ecco. addirittura ora 14 ore fa, 16 ore fa è, è uscito un altro articolo in doppio zero che riguarda a, a, a una biografia di Didier Divon sul filosofo Foucault che è il filosofo addirittura del secolo. Ora, senza esagerare, effettivamente in, in, in periodi soprattutto di pandemia ehm, è stato molto nominato. È stato nominato perché? Eh, perché ci sono molte diciamo, interpretazioni dei tantissimi strumenti che ha messo a disposizione Michel Foucault eh, è stato nominato soprattutto per quanto riguarda il biopotere è stato eh, soprattutto per quanto riguarda la, la pandemia con, con questo sistema della società della sorveglianza della società del controllo del governo della, della popolazione e della medicalizzazione di ogni forma del, diciamo, dell'esistenza poi purtroppo ci sono stati anche altri articoli di Ben Altra livello, cioè di pessimo livello, che parla di, di, di un fuoco psichedelico o di altre cose scandalistiche che chiaramente non, non ci interessano. Soltanto eh, è proprio questo che vorrei mh, far notare sul, sul libro di Marco: che è proprio che ne parli un, un giovane autore di un, uh, di, di un concetto così importante come quello di resistenza, e allo stesso tempo fare riferimento a. All'opera di Foucault è, è una cosa davvero che, che, che fa piacere. Ecco. Ehm, chiaramente il libro di Marco non parla soltanto della resistenza e del potere di, di Foucault, ma fa dei riferimenti continui a, a, a tantissimi autori, si parte dal Seicento, dalla della Boissy, all'immancabile Ops per quanto riguarda il potere, fino al marxismo degli anni degli anni 60 e 70 penso alla figura di Tronti, che sembra abbia influenzato ecco, anche per Deleuze eh, l'immaginario stesso di Foucault, se, fino ad arrivare anche a, a Tony Negri, ma, ma molti altri. Sicuramente ci sono eh, diverse sfaccettature. Personalmente mi, mi interessa molto questo concetto di resistenza, come l'ha sviluppato Marco. Per quanto riguarda questo mh, primato della resistenza, come una resistenza che non è una resistenza solo e discursivamente contro qualcosa, ma mh, e costituisce un momento affermativo, un momento creativo, un momento di, di relazioni, che è l'aspetto secondo me che non solo è un aspetto importante, ma è quello che può eh, mh, definire il futuro. Poi mh, se c'è tempo tornerò anche a questo rapporto tra la resistenza e, e, futuro, e futuro. Però ecco, ritengo davvero che sia un'operazione interessante. Ora pensa, pensavo, insomma, pensavo di lasciare la parola a Marco per, ehm, per, per, per farci l'esposizione dei, dei temi trattati dal libro, le influenze che ha avuto, le difficoltà e i limiti, ma anche e soprattutto qual è il senso, ecco, di, il, il senso e il contesto ecco, di questo libro. Grazie a entrambi, anche poi eh, ci sarà anche la parola da Andrea che farà una specie di discussante, di un relatore che, che intervista o che mette in evidenza altri punti del, del lavoro di Marco eh, grazie Marco vai. Eh, grazie Enzo e, e grazie in generale pure a tutta la redazione di Codice Rosso eh, per questa possibilità per questa opportunità perché mi fa eh, piacere presentare il libro in italiano eh, presentarlo poi a, a diciamo un'audience schierata quindi più uh, disponibile a trattare certi temi grazie pure Andrea che si è prestato a, a, ad aiutarmi in questo in quest evento e, e quindi che dire già ottima presentazione eh, sono contento che ha catturato esattamente tutti i temi principali che ho cercato di esporre eh, nel libro il, il filosofo di riferimento è senz'altro Foucault però come dicevi ho cercato poi di andare eh, anche a cercare altre linee di pensiero che si potessero incastrare eh, con questa idea. Il libro, diciamo, nasce un po' a cavallo tra eh, teoria e pratiche politiche, nel senso, da una parte c'è la teoria, quindi l'interesse eh, prettamente accademico, filosofico, poi non so fin, fino a che punto si può affermare un interesse semplicemente teoretico, teoretico o accademico, sul lavoro di, di Foucault e sul lavoro di altri, della filosofia degli anni 70, francese, ma anche del, dell'operaismo, eccetera. E quindi diciamo che sicuramente c'è un'esigenza di affrontare, da parte mia c'era un'esigenza di affrontare Foucault, eh, non solo come il filosofo del potere, del biopotere, del potere disciplinare, perché eh, così, anche a livello aneddotico, leggendo... Uh, sorvegliare e punire è stato il mio primo incontro con Fugo. E, e ovviamente è uno dei libri più parlando di carcere c'è questi immaginario molto cubo uh, del potere apparentemente secondo me invece già anche all'interno di sorvegliare e punire ci sono delle brecce eh, che fanno pensare a cosa c'è al di là del potere cioè ci sono delle linee che vengono tracciate molto chiaramente che al di là di un potere disciplinare soffocante e che censura che ci vincola che è molto efficace eccetera eccetera eh, poi come diceva Foucault alla fine di quel libro bisogna comunque sentire il rumore della battaglia e a me queste spinte resistenti che nell'opera di Foucault si trovano un po' sparse ovunque però magari non troppo elaborate o non elaborate tanto quanto sono state elaborate quelle sul potere mi hanno sempre affascinato quindi eh, diciamo il motivo, il bisogno, il motivo uh, teorico nasceva da quell'esigenza, da quell'esigenza di ritrovare all'interno del, del pensiero di Foucault eh, una parte che eh, desse spazio a queste spinte resistenti. Dal punto di vista più pratico politico, invece, c'era eh, diciamo un'esigenza quasi politica, ma anche pure, pure psicologica, da un certo punto di vista, a cercare di andare al di là di un certo disfattismo, a cui penso eh, chiunque fa pratiche politiche eh, emancipatorie di sinistra, eh, di solidarietà, eccetera eccetera, è un po' abituato, un po' abituato a, alla retorica della sconfitta, alla retorica del eh, non c'è non è mai che la resistenza non è mai abbastanza e si tende a, a idealizzare e mitizzare magari le resistenze del passato, invece a, diciamo, a piangersi addosso, no? un po', a cercare di avere quella sensazione che effettivamente c'è poco da fare, che a una, una società capitalistica ci dobbiamo ormai abituare, c'è poca resistenza. Invece penso che poi alla fine, anche se eh, effettivamente c'è un calo, non un calo, però diciamo una, una debolezza strutturale. Del, della resistenza rispetto ai poteri dominanti che possono essere quelli del capitale, possono essere quelli del patriarcato ma anche a livello uh, della degradazione ecologica eccetera eccetera anche se partiamo dal dato di una debolezza strutturale della resistenza non dobbiamo confondere la debolezza strutturale della resistenza in termini di forza col fatto che ci sia la possibilità comunque di cambiare e la presenza di resistenze continue anche durante la pandemia penso che siamo rimasti tutti un po' stupiti no? da quello che abbiamo visto uh, spuntare all'improvviso. Uh, sicuramente magari in Italia non ci sono gli stessi numeri che ci può avere avuto negli Stati Uniti e, o in, in Inghilterra, però uh, un esempio come quello di Black Lives Matter probabilmente nessuno l'aveva visto succedere uh, in maniera così deflagrante all'interno della pandemia. Uh, quindi... Il fatto che la resistenza sia sempre lì è un po come diceva Marx, l'idea della vecchia talpa che prima o poi rispunta e torna in superficie eh, con questo libro speravo di dargli un po più di sostanza no e quindi magari di avere un rapporto un po più diretto con queste possibilità con la possibilità che la resistenza si attualizzi in forme concrete in qualsiasi momento quindi è una sorta di non perdere la speranza che la lotta e la resistenza possa effettivamente cambiare lo stato di cose esistente eh, in maniere anche inaspettate a livello diciamo più concettuale a livello eh, teorico quello che cerco di proporre è eh, un ripensamento della, del concetto di resistenza come è stato pensato in maniera tradizionale o anche come viene pensato più o meno nella vita di tutti i giorni no? e perché il primato? il primato perché penso che inconsciamente tutti elaboriamo nelle categorie del politico il primato del potere sopra la resistenza quindi vediamo sempre il potere come un effetto eh, monolitico statico inattaccabile che sta lì viene prima e tutto il resto viene di gira intorno incluse le resistenze e, mh, quello che ho notato è che secondo me sia a livello teorico che a livello intuitivo anche a livello di linguaggio è che la resistenza si sviluppa intorno a tre assi principali la resistenza come evento la resistenza come opposizione e la resistenza come reazione come evento e, e io penso che tutti questi tre assi tendono a ridurre il ruolo della resistenza e a non farci apprezzare non farci percepire quelle che sono le, potenziali, le potenzialità reali eh che la resistenza può offrire eh, in relazione al potere, quindi, dal punto di vista dell'evento, diciamo che c'è sempre la tendenza ad associare la resistenza con ehm, delle manifestazioni più o meno plateali di massa eh, di strade piene o piazze piene in cui è tangibile, è materialmente visibile. No? Si, mani si manifesta come in una manifestazione, come una eh, rivolta. Quindi siamo abituati a vedere la resistenza come quel momento, il momento in cui eh, tanti corpi si vengono insieme per eh, ribaltare o protestare o per cercare di trovare un'alternativa. E sicuramente quelle sono le parti, diciamo, pure più eh, gioiose, no? più felici anche in, certe, in certi casi, eh, quelle che ci danno più emozioni, che ci entusiasmano di più. Però non va, non va dimenticato tutto il lavoro che c'è dietro a questi grandi eventi, quindi... C'è una frase di Ben Said, di Daniel Ben Said che mi è piaciuta molto sul su come associare la resistenza all'evento come una sorta di miracolo eh, serve solo a bloccarne la possibilità di espansione, di farle risuccedere, di, farle ri, di ricostruire questi momenti, di amplificare tutto il lavoro che c'è intorno a questi eventi, no? Quindi come arriviamo a quel momento, ma anche cosa c'è cosa si sviluppa nel, nel dopo, nel, nel, nel, contemporaneamente a quegli eventi. Quindi cercare di sminuire il ruolo degli eventi, perché lascia un po' la resistenza spuntare all'improvviso per poi sparire di nuovo, però quello renderebbe poco spiegabile perché, spa, perché sparisce, ma soprattutto perché rispunta. E, mentre dall'altra parte troviamo il potere che sta sempre lì. E invece forzare la mano e cambiare questo atteggiamento significa ridare la possibilità alla resistenza di apprezzare la sua continuità la sua processualità. L'altro elemento eh, che cerco di eh, ribaltare all'interno del, del libro è quello della reattività della resistenza. Quindi pensiamo sempre che il potere, eh, che sia nella sua forma statuale o che sia nella forma eh, di sistema capitalistico, che sia nella sua forma di patriarcato, di razzismo, eccetera, eccetera, sta lì, fermo, immobile, che agisce. E che lascia alla, alla resistenza solo la capacità di reagire no? di opporsi in maniera reattiva e rispondere a quello che fa il potere in realtà ci sono tanti e, e tanti modi per eh, cercare di eh, uscire da questa visione eh, uno che mi ha fatto pensare in particolar modo in questi giorni è soprattutto una relazione a, a alla resistenza palestinese, è quello del, delle resistenze anticoloniali. No? Eh, si parla di un'occupazione e, e, e quello rapp l'occupazione rappresenta il potere, ma ovviamente lo, il potere che avviene all'interno di un'occupazione di un territorio è secondario rispetto a chi in quel territorio c'era già. Quindi la resi lì che la resistenza diventi reattiva all'evento dell'occupazione. È un po fuorviante perché si sì, reagisce all'occupazione ma è l'occupazione stessa che reagisce alla presenza eh, iniziale materialmente iniziale di chi di una popolazione che sta già lì per esempio quindi questo è uno dei modi in cui si potrebbe eh, ehm, riconfigurare la reattività del, della, de, della resistenza in più possiamo eh, vedere come il potere non sia in grado o non, non necessiti di cambiare di per sé quindi il fatto che cambia continuamente deve essere spinto da qualcos'altro quindi dobbiamo vedere più come è il potere ad essere reattivo piuttosto che, sia, che la resistenza questo diciamo che è un percorso che è stato fatto è stato tentato, una traiettoria che è, stata, che è molto uh, uh, presente negli ultimi anni in cui si associa la resistenza a questo cambiamento attivo no? più che allo scontro però rimane questo uh, quest aspetto di opposizione e quello forse è quello più difficile uh, da eliminare quando si parla di resistenza. E immediatamente quando pensiamo alla resistenza ce n'è subito a pensare resistenza contro cosa o contro chi, no? Uh, e, e quindi un atteggiamento opposizionale e antagonista. Mentre invece quando pensiamo al, al potere e per esempio possiamo anche prendere in considerazione Foucault quando pensiamo a biopotere o discipline o potere disciplinare non ci viene da pensare contro chi è questo potere. Quindi c'è uh, uno sbilanciamento, però lo sbilanciamento è paradossale, nel senso che è il potere che ha bisogno di esercitare una sua funzione contro qualcuno, no? per forzare gli individui a, a fare, a produrre, a essere, a desiderare in maniera specifica. Eh, la resistenza invece non ha assolutamente bisogno del potere, cioè, anzi, tutti faremmo a meno di, di, di tante cose contro cui resistiamo, eh. cioè, Preferiremmo vederli collassare piuttosto, o di non averli mai incontrati piuttosto che combatterli. No? Quindi, cioè, se eh, pensiamo se pure al sistema capitalistico, sicuramente eh, la resistenza contro il padrone... Eh, saremo tutti meglio a fare a meno del padrone, no? Nel senso che è una cosa su cui possiamo essere tutti d'accordo. Quindi eh, cercare di eliminare l'opposizione alla cosa che definisce il momento essenziale della resistenza. Non è quello che è l'essenza della resistenza, ma al contrario, è un accidente, è una sfortuna. Eh, e quello viene fuori molto bene nel discorso di Etienne de la Boetsy, che è questo filosofo un po' filosofo uh, che in realtà ha scritto un piccolo pamphlet all'inizio del Cinquecento però molto interessante sulla uh, servitù volontaria, in cui definisce eh, questo momento in cui l'uomo si lascia, uh, diciamo, si lascia dominare, lascia che il potere eserciti una funzione sugli altri, sulle, sulle, sulle persone eh, o sulla natura stessa, come un momento sfortunato, un accidente tragico. E mi piace pensare che eh, la resistenza debba far suo questo, questa, questa idea di opposizione come sì, dobbiamo opporci, ma avremmo fatto volentieri a meno. E, da dove vengono tutte queste idee? Sicuramente Foucault ne rappresenta uh, l'asse principale, cioè, eh, e, e questo non viene fuori tanto uh, nei suoi libri perché magari di resistenza si parla relativamente poco, a parte nel suo libro del 76, La volontà di sapere, il primo volume della storia della sessualità, in cui c'è un capitolo, in realtà poche pagine, in cui si discute a fondo della resistenza però in maniera abbastanza uh, decisiva. Esce di più probabilmente nelle sue interviste, questa è anche la visione di Deleuze. Soprattutto c'è un'intervista dell'82 in cui dice chiaramente la resistenza viene prima e rimane superiore a tutte le forze nel processo. Rimane superiore perché obbliga il potere a cambiare, a trasformarsi. E quindi questa, la resistenza, alla resistenza viene data questa capacità affermativa che trasforma e cambia e costringe il potere a cambiare. Quindi ribalta completamente la visione di cui parlavamo prima, la visione di un, una resistenza reattiva. Ehm, sicuramente questo è un tema che avrebbe meritato più sviluppo da parte di Foucault e sicuramente non sono stato io a, a portarne avanti le conseguenze eh, del, del ragionamento, però ho cercato di mettere insieme dei puntini, no? delle traiettorie. Eh, di, re, di recente, negli ultimi anni, sono uscite eh, le trascrizioni del corso che Deleuze ha fatto a, a, su, universitario su Foucault e, e in quelle lezioni c'è un'ampia discussione sul concetto del primato della resistenza è molto interessante perché lo colloca eh, come una necessità concettuale e teorica che emerge a livello di lotte reali no? dagli anni 50 in poi e in particolare Deleuze lo colloca in relazione all'opera di Mario Tronti quindi all'operaismo e, e a questa, quella che poi viene definita una rivoluzione copernicana no? del ribaltamento dei rapporti tra capitale e lavoro e questo è uno dei temi che per esempio tratto eh, in uno dei capitoli eh, del libro e il libro fondamentalmente è diviso um, in due parti eh, pre, eh, nel, nella prima parte cerco di ripercorrere due eh, linee, due assi in cui eh, troviamo lo sviluppo o degli abbozzi di sviluppo di questa idea del primato della resistenza il primo, as, il primo as è quello della, uh, della natura, o della natura umana. Partiamo dall'idea della Boissy, il filosofo di cui parlavamo poco fa, eh, in cui c'è questo primato della, uh, di uno stato di natura cooperativo, mutualistico, fatto di solidarietà, eh, che viene poi ribaltato dal potere. E questa è un'apertura molto interessante che viene però schiacciata da tutto il pensiero liberale, contrattualistico, da Hobbes fino ai giorni nostri con Rawls e Nozick. Quindi vediamo come questa idea della, uh, del primato della resistenza abbia una carica di apertura concettuale, di un'apertura, di un'espansione che poi viene schiacciata e richiusa a livello storico e concettuale. Da queste tesi liberali e un po lo stesso avviene nell'idea di primato della resistenza a, uh, capita o declinata come lavoro quindi il rapporto col lavoro e qui parlo di cito eh, discuto un po di anna arendt discuto di eh, lavori un po più recenti come quello di eh, eh, sul post capitalismo eh, e e parlo soprattutto della, del, del lavoro di mario tronti negli anni sessanta eh, fino a da, sul rifiuto del lavoro la, il primato delle lotte eh, operaie rispetto al capitale allo sviluppo del capitale quindi il classico eh, assunto operaista fino a cercare di eh, sviluppare l'idea di eh, autovalorizzazione. Mettendola in connessione con un po' quello che è il suo opposto, la sua chiusura, che è l'idea di capitale umano, che è, è un'idea neoliberista che si sviluppa negli anni 60-70 con gente della school, di, uh, school of Chicago, tra cui Gary Becker, ma che troviamo ancora adesso nei discorsi dei nostri politici pure, se non sbaglio, pure uh, l'attuale primo ministro ne ha fatto ampio riferimento, con questa idea che tutto è funzionale alla Costituzione della Forza Lavoro che non è più forza lavoro ma diventa capitale umano e quindi questo diventare tutti capitali eh, annulla la divisione tra capitale e lavoro e quindi annulla la conflittualità eh, e quindi è un modo di richiudere il concetto del primo della resistenza nella seconda parte invece del libro cerco di vedere eh, quelle aperture che, se, che possiamo ancora eh, sfruttare che possiamo seguire e in un capitolo discuto il rapporto tra il primato della resistenza e la politica declinata sia con Rancière a livello dell'estetica e sia con il lavoro di Negri su Spinoza a livello eh, metafisico-ontologico che mi dà la possibilità poi di agganciarmi con quello che viene sviluppo nell'ultimo capitolo in relazione a Deleuze, specialmente su queste lezioni eh, che sono state rese disponibili di recente. Uh, su Foucault in cui praticamente esce fuori in maniera un po' più chiara il primato della resistenza all'interno di un ampio edificio ontologico uh, dove la resistenza diventa, ha uh, un ruolo fondamentale nella costituzione materialistica di, uh, di questa ontologia, la cui dinamica, la cui il rapporto dinamico viene proprio reso dall'idea uh, di resistenza. Quindi, diciamo, questo è un po'. Uh, riassunto un po' complesso di un libro che effettivamente raccoglie eh, forse un po' a demerito, più che a merito, una serie di linee diverse che però convergono verso un'idea che eh, sicuramente è presente in qualche maniera nel lavoro di Foucault. Poi, eh, se si è effettivamente il modo di capire la resistenza di Foucault è più difficile da stabilire, visto che abbiamo poche tracce. Però sicuramente è una lettura possibile che possibilmente ci dà uh, anche la possibilità di leggere il presente, le lotte del presente e anche le lotte del futuro in maniera diversa. Ecco. Okay. Ringrazio Marco, ora volevo, volevo soltanto dire se appunto qualcuno vuol fare delle domande può lasciare appunto i commenti e poi Marco ci risponderà. Lascio la parola a Andrea, vai. Sì, ciao a tutti e tutti, grazie mille. A voi di Codice Rosso, Marco, per avermi coinvolto. Eh, il libro è veramente molto bello, è scritto molto bene, è vero ci sono un sacco di autori che attraverso il pensiero filosofico tanto dell'età moderna quanto del contemporaneo, ma Marco li assembla con grande capacità di sintesi e soprattutto il libro non perde mai il filo del discorso. Cioè l'argomento che Marco sviluppa lo attraversa dall'inizio, alla fine, quindi insomma, tanto materiale, ma ha sembrato veramente molto molto bene. È un bellissimo libro. Sarebbe buona cosa anche magari in futuro tradurlo in italiano. Chi lo sa? E, no, entriamo un attimino nel su vabbè, i, i, i, come dicevo, i temi sono molti. A me ha particolarmente interessato, anche perché siamo amici con Marco, quindi ne abbiamo parlato tante volte, eh, il rapporto tra questi due primati della resistenza. O meglio, tra il primato della resistenza per come emerge nell'operaismo e potremmo dire anche nel post-operaismo. Quindi, diciamo un primato della resistenza, tornando a Tronti in primis, che vive dentro un rapporto dialettico, mh? vive nel due. Mh? E, e si dice la forza lavoro rompe il due, e questa rottura determina lo sviluppo capitalistico. No? Prima vengono le lotte e poi il capitale. Quindi qui siamo nel due, che non hanno una sintesi dialettica. Però sono nel due in cui il lato, però, che muove la storia, sono le lotte, e non è, <ride> e non è la pianificazione capitalistica. Eh, qui c'è la, la dinamica storica, è mossa dalle lotte, dai conflitti. Mm? Quindi c'è un, no? un motore marziano della storia che è la lotta di classe e la lotta, la lotta di classe viene, viene prima. E poi questo diventa anche altro con, con i contributi di Tony Negri, Paolo Virna, e tanti altri, però ecco, diciamo, questo, questo schema logico comunque rimane eh, ed è proprio della tradizione, della tradizione operaista. E, e, e questo viene messo in circolazione con... Il primato è resistenza per come è in Foucault o per come viene letto da Marco in Foucault e qui c'è però una lente di ingrandimento che è il ruolo di Deleuze. Cioè, mi pare che la lettura di Marco sia molto influenzata dalla lettura che Deleuze offre eh, eh, di Foucault, che è una lettura estremamente interessante. Io trovo le, sia le lezioni che ora sono disponibili anche in italiano, le ha pubblicate ombre corte in tre volumetti, le lezioni appunto di Deleuze-Foucault, e poi c'è anche il librino, anche in italiano, appunto il Foucault di, eh, di Deleuze. E, e, e qui c'è una novità però, c'è un terzo che emerge, c'è una terza linea. Hm? Nella lettura di Deleuze-Foucault la resistenza non è leggibile dentro un due, e in particolare non è riferibile a quella dialettica tra forze attive e forze reattive. C'è una terza forza che emerge, eh? E questa terza linea è una linea di resistenza. Questo complica il quadro, eh, rispetto al modello teorico dell'operaismo. Questo complica molto il quadro. Questa terza linea, questa terza linea ci, suggerisce, ci suggerisce il tentativo di leggere le pratiche di resistenza innanzitutto in un terreno in cui l'azione è al centro e questa azione non è necessariamente un'azione diciamo, che al suo che ha suo apice nelle lotte visibili, nelle mobilitazioni e nelle proteste. So, è, è, è molto chiaro, cioè se noi leggiamo anche gli interventi dove Foucault, le interviste appunto, eh, cita la resistenza, quelle a cavallo tra gli anni 70 e 80, eh, e lì ci sono, sono continui riferimenti che sono ben più marcati attorno alle sperimentazioni di vita, agli esperimenti di vita delle comunità gay, ad esempio californiane, piuttosto che alla classe operaia organizzata, no? anche come contesto di pratica dentro il quale emerge questo concetto. E un'altra cosa che secondo me Marco fa molto bene è mettere in relazione il problema della governamentalità in Foucault con, tra virgolette, l'ultimo Foucault, quello appunto della cura di del sé attraverso la sua lettura di resistenza. La lettura di Marco di resistenza. Ci fa rendere molto vicine le linee di problematizzazione diciamo, del Foucault, della governamentalità, del neoliberalismo e della biopolitica con il Foucault che va in Grecia, no? che passa attraverso la Grecia per porsi quei tipi di problemi che hanno a che fare con la cura, con la forma di soggettivazione, l'etica, eccetera, l'estetica, eccetera, eccetera. eccetera, eccetera, eccetera. Eh, qui però il concetto di resistenza sembra appunto un concetto di deviazione. Hm? come non rendere fluida la governamentalità, come sia possibile che appunto il management delle possibilità, bella espressione che usa Marco nel libro, faccia lecca. Queste deviazioni sul terreno dell'azione mettono al centro del concetto di, di, di, di resistenza, ovviamente no? per resistere e creare, come si diceva, ma anche questa idea forte di differenziazione. Mm che è un'idea centrale nel pensiero di Deleuze, ma è un'idea centrale anche nel libro di, di Marco. Ora, questo concetto di differenziazione è un concetto che dà tantissimo dal punto di vista della singolarità. Noi crediamo, ecco, insomma, un pezzo di tradizione autonoma ha eh, da, da tempo messo al, cento, al centro le nozioni di singolarità, di differenza, di moltitudine, come spazio del poter essere, la resistenza come poter essere. Eh. Qui, qui Foucault è vicino a Spinoza è un fuoco spinozista, è eh? la resistenza come spazio del potere essere da un lato, quindi apre molto, ma apre molto, ha una dimensione anche spontanea di emersione di singolarità. Mm. Questo pone però una domanda rispetto a un modello, diciamo, cioè la rottura della dialettica dal punto di vista politico apre un sacco di campo politico, ma qualche volta, qualche volta può rendere più complessa cercare di capire qual è la cartografia del possibile attorno al quale vale la pena sperimentare ad esempio un rapporto tra molare e molecolare, ad esempio un rapporto tra, per dirlo con, con Deleuze e Guattari, piani di consistenza, e piani di organizzazione. Ecco, io credo che, questa è la prima domanda che ti volevo, che ti volevo porre, poi una seconda, più, più breve. La prima domanda è come se in qualche modo adottiamo oh, una nozione di resistenza Mm, diciamo che parte da Tronti ma viene riqualificata dalla proposta eh, di Deleuze, lettore di Foucault abbiamo un concetto di resistenza che in qualche modo può esserci d'aiuto per pensare i temi dell'organizzazione, del rapporto tra singolarità e istituzioni del rapporto tra molare e molecolare, dell'azione politica eccetera eccetera eccetera cioè perché è interessante pensare alla resistenza così e che punti di vantaggio ci dà nel presente Tenendo anche conto che poi al presente sono ormai 40 anni da quando queste parole sono state scritte. No? Cioè, prima c'era di un'intervista dell'82, io sono nato nell'82 e ho 39 anni, per cui no? Insomma, mh, queste riflessioni eh, sorgono sull'emersione del paradigma neoliberale. Ora noi siamo in una fase più segnata dal late neoliberalismo, no? siamo un po' in una fase anche segnata dalla ridefinizione di quel paradigma di, di governo quindi insomma quanto c'è utile pensare alla resistenza così per pensare all'organizzazione e la pratica politica oggi l'altra una domanda ben più breve ma che riprende questo tema della differenza dell'emersione della differenza e della differenziazione come chiavi del tuo modo di pensare alla resistenza ed è riferita a una presenza nel tuo libro che è il tema del post-capitalismo e in particolare per come è impostata dalla coppia gibson Gram. ecco io in questi mesi sto un po' pensando a queste cose, un po' pensando a queste cose qua. Allora, forse mi era utile un tuo parere su, cioè in un paradigma in cui comunque al centro ci sta eh, l'emersione di mondi alternativi, la differenziazione dei modi di vita, la costruzione di con concatenazioni differenti, magari anche con la dimensione ecologica, non solo con la dimensione sociale, che comunque è parte del discorso di Gibson Graham e sicuramente parte dei miei interessi attorno alle questioni ecologiche. Un paradigma come quello post capitalista o del queering capitalism o del community economy può essere o no, come la vedi, in virtù ai limiti di quella impostazione, uno strumento non per risolvere tutti i problemi, niente risolve tutti i problemi, ma per pensare qualcosa che per noi a volte è un po' un tabù come il tema dell'economia differentemente. Questa è la mia seconda domanda. Ho fatto, grazie mille, mi zittisco grazie Andrea e niente volevo dire soltanto due cose più di tutto appunto chi, chi vuol fare domande le può fare tranquillamente sui su commenti di Facebook, la stessa cosa se qualcuno non, magari non l'ha potuto vedere, se conoscete qualcuno che non è potuto assistere in diretta il, um, il video um, si trova tranquillamente nel sito codicerosso.net codice trattino uh, precisamente e codice trattino rosso.net oppure anche sulla pagina eh, facebook di, di codice rosso um, ora marco non so sono due domande abbastanza vuoi che aggiungo qualcosa o preferisci prima rispondere ad andrea eh, decidi di te insomma o aggiungo mm, rispondo in 5, eh. in 5 minuti a eh. un Altro, almeno... Più. No, se no diventa esatto. Se no esplodo. Sì. Uh, allora, intanto grazie mille. Sono domande molto, molto dense, molto interessanti e toccano il pieno uh, una serie di problematiche che effettivamente rimangono uh, anche un po' irrisolte nel libro, no? Cioè, nel senso che eh, ovviamente sono lì eh, che potenziali... Eh, sono linee un po' di rottura rispetto all'argomentazione, però allo stesso tempo uh, sono un modo per ripensare, uh, per ripensare pure tutti e due gli assi di cui parlavi prima, no? cioè questo duale e questo terzo. No? Um, quello che mi faceva pensare è che sicuramente l'idea uh, di un asse terzo, che è quella della lettura che Deleuze dà, in parte la possiamo trovare anche un po' in intronti, anche se c'è un duale che è netto, no? lavoro e, e capitale, su quello è ineccepibile. però all'interno del lavoro c'è una dimensione di quasi sdoppiamento, no? perché il lavoro è allo stesso tempo potenziale, lavoro che diventa capitale, quindi il la... lavoro che viene scambiato materialmente e che quindi va... produce capitale o diventa capitale, e poi c'è quel lavoro, come lavoro vivo, che ha la potenzialità di creare conflitto, di creare affermazioni alternative, di creare modi di produzione alternativi anche. Quindi in parte si ricommette anche alla, alla seconda domanda. Eh, quando dicevamo su Foucault come sviluppa tutto il tema della devianza eh, rispetto per esempio alle lotte gay, eh, e quindi alla cura del, anche alla cura del sé, a questi, questi momenti di singolarizzazione mi faceva pensare al fatto che l'inizio dell'operaismo, diciamo, uno dei modi in cui viene eh, dipinto, è l'arrivo dell'operaio massa nelle fabbriche di Torino dal sud, queste, quelle che Alquati chiamava le forze nuove, no? cioè questi personaggi che non non si rifacevano all'ortodossia dell'operaio tradizionale eh, delle fabbriche del nord. Quindi in parte, pure lì, c'è rappresentata una forma di singolarità, no? una forma di devianza che però diventa il soggetto possibile di un, una lotta al capitale. Quindi diciamo che eh, è molto interessante l'idea di... È, è, è molto stimolante la possibilità di pensarla un po' più a fondo, no? Quest idea del terzo... che. Tipo di affetto perché quello di, di la rottura di Deleuze è, è, è molto forte e non c'è poi una quindi attivo, reattivo. Il terzo, la resistenza come si colloca? Che fa di diverso? Questo, sicuramente nel libro, non lo sviluppo, però è una cosa che mi ha, ha fatto pensare molto. E secondo me, poi arriva al tema dell'organizzazione. No? Quindi, perché la resistenza fa qualcosa di diverso? Perché la resistenza non è né attiva né reattiva, non è né un tipo di affetto attivo né un tipo di affetto reattivo. Forse la risposta potrebbe trovarsi in un, una modalità specifica di organizzazione. Organizzazione intesa non solo come organizzazione politica, ma modo di eh, produzione, di riproduzione, modo di stare insieme, che secondo me è un modo... Um, uh, che io ritrovo molto in della poesia, anche se in maniera molto uh, utopica, favoleggiante, c'è cioè un po' da favola, no? Eh, in cui questo aspetto naturale in cui uh, c'è una cooperazione di base, cioè della Boezia, invece di parlare di libertà prima, parla prima siamo, siamo liberi perché siamo tutti compagni, e quindi su, subordina la libertà a questo aspetto cooperativo, di solidarietà. E secondo me è quello che ci garantisce la possibilità di differenziare la resistenza, andrebbe teorizzato anche in maniera più pratica, in spazi in cui l'organizzazione non diventa organizzazione che riproduce pratiche di potere, riproduce relazioni di potere, ma prova a lasciare quelle relazioni di potere a livello molecolare più morbide, in qualche modo, o più mh, modificabili. E lì è lasciare gli spazi per singolarità diverse. Poi c'è il problema della codificazione strategica, no? quello che dicevamo sì, ok, su cosa ci concentriamo però? E lì diventa un problema di strategia che necessariamente va fatta nello scontro, no? nell'opposizione, eh, perché poi alla fine, per quanto eh, l'idea del primato della resistenza cerca di accantonare lo scontro, però non è che lo accantona completamente, lo lascia come una, un accidente sfortunato che prima o poi bisogna farci i conti. E qui, e qui diciamo che forse passiamo anche alla, alla seconda domanda no cioè che tipo di rapporto c'è in questi immaginari eh, post capitalisti c'è la gibson Gram, eh, quindi che tipo di visioni eh, possiamo sviluppare è ovvio che se ci aspettassimo una risposta che va bene per tutto quindi una, eh, la rivoluzione eh, purtroppo sembra che non, non sia più disponibile come scenario no quindi eh, cioè, per quanto può, ci possa essere tanta nostalgia, però eh, diciamo è molto più interessante vedere la, la proliferazione continua di modi di organizzazione alternativi che sono resistenti al tempo, nel senso che sono efficaci nella loro continuità temporale. Cioè, ormai cominciamo a parlare pure di esperienze lunghe, non sono solo esperimenti. Eh, spesso quando parliamo di. Eh, Voglio dire, il tuo lavoro su, su tutte le, le esperienze di lotta del movimento contadino, per esempio, sono molto interessanti e vanno avanti de, da anni. Cioè, non so, non, ci, ci piace definirle sperimentali, ma allo stesso tempo sono molto ben stabilite, molto forti, molto radicate. E quello, comunque, dice in che modo possiamo passare da quello a un ribaltamento materiale eh, delle condizioni generali del sistema. Sicuramente la risposta, qua, non c'è. e eh, e, ci, e si lavora su un orizzonte è, è evidente però che poi l'abbiamo visto pure col Covid, no le situazioni possono cambiare in maniera più o meno radicale e possono cambiare in maniera radicale in tutti e due i sensi no nel senso che possono distruggere quello che è stato creato però pure far cambiare per esempio quando parlavamo di eh, neoliberalismo vediamo che adesso alcuni degli aspetti principali del neoliberalismo sono stati stravolti da dalla pandemia no? cioè, non che sia scomparso non che sia finito, però su alcune linee ci si, è, ci si è ritoccati parecchio eppure e vediamo pure come tutto il sistema de, eh, eh, delle multinazionali de, viene preso sotto un'altra ottica sotto un'altra lente quindi di fatto pure che non dico che eh, necessariamente sono eh, questo tipo di sperimentazioni di resistenti di organizzazioni alternative che creano uh, l'indebolimento del multinazionale, del sistema capitalistico in generale, però, probabilmente un effetto ce l'hanno, un effetto in cui sono co costretta a rispondere, costretta a cambiare, um, anche la svolta... Cioè, il solo fatto che si, si parli di una svolta green, per quanto ipocrita, per quanto green capitalism, per quanto con tutte le contraddizioni, e il fatto che ci sia uh, una necessità da parte loro di, di doverne parlare, di dover usare queste parole chiave, di cercare di mascherare quello che fanno con una narrativa nuova, sicuramente ha degli effetti di pericolosità in cui si crea confusione sul tipo di resistenza che si possono sviluppare, però rappresentano un attestato del fatto che queste lotte e per quanto sembravano sconnesse, eh, minime, molecolari, eh, non che non si trasformavano in un movimento di massa, in realtà ce l'hanno avuto e ce lo continuano ad avere. E quindi quello ci fa pensare pure che continueranno ad averlo altri tipi di narrative, altri tipi di cose che emergeranno nei prossimi 20-30 anni, o che già stanno emergendo e magari ancora non ce ne siamo resi conto, eh. Okay. E voi, voi volevi dire qualcosa Andrea rispetto a queste diciamo, risposte? No, no, lascerai la parola a chi non è ancora intervenuto, a te Enzo eh, se c'è qualcuno da... A ok, mi sembra non ci siano uh, commenti niente ti, ti volevo vo, volevo chiederti due cose diciamo fare una piccola introduzione penso che hai veramente ragione no, quando mh, parli che è vero che Foucault si concentra nell'analisi del potere mh, tra sorvegliare e punire eh, la volontà di sapere e quelle interviste che vanno che sono ampie, sono, sono tantissime, però si concentrano soprattutto in microfisica, appunto, del potere, che rende molto il suo. suo Tuttavia, è vero anche, se vogliamo, sono d'accordo con te. Che il discorso mh, del potere su Foucault è un discorso continuo, cioè che parte fin dall'inizio. Non soltanto per quello che a volte si dice perché lui ha fatto sempre parte di questi movimenti di protesta e anche nel Partito Comunista Francese è durato da Natale a Santo Stefano, perché chiaramente una mente così non poteva essere tenuta sotto, sotto controllo, però. Mh, eh, anche nella, nella storia della follia nella nascita della clinica c'è comunque un'analisi cioè trova il potere dove altri non, non l'avrebbero ecco, mai visto e ancora di più questo discorso va nella fase successiva perché a volte no, si è sempre pensato che ci fossero tre fasi diverse mentre invece questa sua ricerca direi spasmodica continua sul potere inizia proprio fin dai fini anni fino a, a, agli ultimi suoi libri Um, c'è una cosa c'è una frase no, sua che è stata famosa per tanto tempo che chiaramente riprendi dove c'è potere c'è resistenza che ha messo giustamente in luce questo fatto della resistenza che c'è già prima del potere in quanto elemento affermativo, creativo, relazionale ora a me um, invece mi, mi piace anche molto questo l'ha detto solo in interviste che praticamente il potere um, non soltanto circola dal basso e lo trovi dovunque però eh, lo trovi anche dove mai avresti mai immaginato di trovarlo no? è una frase che mi ha sempre colpito fin dall'inizio perché effettivamente forse in questo senso qui mh, non è eh, cioè, ecco, non è che mh, è, un, è un discorso che va contro per esempio Marx o il marxismo, il potere, lui nell'intervista lo chiarisce veramente questo discorso voi pensate veramente gli fanno i giornalisti molte volte che non, pensate veramente che non lo so bene che il potere è la polizia è il potere giudiziario è il potere che praticamente reprime. a volte appunto ci sono state manifestazioni per il carcere mi sono reso conto quindi io soltanto che cito Marx senza citarlo soltanto che voglio trovare il potere anche in altri ambiti, in altri campi dove non, non era ecco, eh, riscontrabile ecco. e questo credo che sia una cosa molto moderna perché come un pochettino diceva anche Andrea, si può mh, fare un confronto con quello che è il capitalismo digitale. Cioè, che cosa ha fatto in fin dei conti il capitalismo digitale? Eh, si è inserito nella nostra vita privata 24 ore su 24, diciamo sempre, ha messo a regime la nostra vita privata ininterrottamente. Quindi, cioè, mh, anche lo stesso reddito di base incondizionato no? Dovrebbe, eh, che, cioè, dovrebbero darcelo solo, solo per questo, per, per aver sfruttato quasi ma non è soltanto appunto un problema di sorveglianza, che secondo me troppo, troppe volte eh, si dà una importanza maggiore al, al fatto del potere, de, potere, eh, potere della sorveglianza, di un controllo vero e proprio disciplinare, ma proprio un, un potere creativo, perché dal momento che il capitalismo digitale si inserisce nelle nostre vite, fa di quelli che sono i nostri pensieri ma anche le nostre creazioni il nostro diciamo affermarsi quotidiano eh, riesce a sviluppare una vera e propria controffensiva nel senso che da una parte ci sfrutta economicamente, ma dall'altro riesce a difendersi maggiormente di quanto sia possibile. Ora, questa diciamo non è proprio una domanda, però certo il capitalismo digitale sembra quasi mettere a fuoco bene quello, quello che intendeva a focosso questo potere che circola dovunque ecco la, la, la seconda che quindi è una specie di domanda pensiero no? la seconda ehm, è questo a mi me, a me piace il fatto quando, quando ti dici anche che questa, mh, questo potere parla di un, di un tempo passato di un tempo arretrato no? Allora, nel senso che mentre l'esistenza, questo aspetto creativo pensa anche al, al futuro, cioè, a quel, come avete detto voi, a un mondo possibile, altri mondi possibili, che non riguardano soltanto il mondo del lavoro, ma riguarda anche qualsiasi modo di vita, quindi l'ecologia, qualsiasi aspetto della nostra vita quotidiana. Però proprio questo um, aspetto del, del potere eh, di un tempo passato eh, mi mi viene a mente il raffronto su, su quello, sul lavoro di Marx Fischer, no? Realismo Capitalista, cioè dove lui praticamente sembra quasi che il capitalismo ci abbia privato del, futi, fu, del futuro, cioè, il futuro eh, rielaborando un, un disco di Leland Kirby che esce nel 2009, proprio dice: Il futuro non è più quello di una volta, nel senso che sembra quasi che ci abbia pro, privato della nostra possibilità di futuro. Mentre invece il concetto di esistenza, che è un concetto di essere appunto continuo a dire, affermativo, creativo, secondo me effettivamente parla di un altro futuro, e questa è cioè, la, la speranza che, che tanti piani, no? parlando diciamo in termini delesiani, tanti piani si, si incrociano fra di loro, te parlavi anche di sciame credo in un certo punto, cioè ci siano tanti, tanti punti che convergono, che magari non convergono oggi, non convergeranno nemmeno nel 2022, però a un certo punto creeranno un altro tipo di situazione un, un, un qualcosa anche che riguarda estremamente il nostro futuro il futuro delle generazioni ma anche quello che Blanchot mh, parlava quando parlava del 68 no? parlava di una, di una comunità inconfessabile cioè di un qualcosa che uno non si rende conto però si unisce e riesce a unirsi e gira e, gira e fa girare diciamo relazioni, emozioni e anche piani e progetti futuri eh? Niente, sono questi due piani che mi interessavano e solo, non è tanto una domanda ma quanto una tua riflessione. No, sono due spunti molto interessanti eh, perché poi sono eh, le cose con cui, eh, sono due aspetti su cui cerco di eh, pensare negli ultimi tempi, soprattutto la prima, delle, non solo del capitalismo digitale ma in generale del rapporto con sulla finanziarizzazione, sulla finanziarizzazione della vita. Ne parlo un po' nel libro, però sicuramente è, è, è un'idea molto interessante, perché eh, da una parte mi è piaciuto che eh, si parla tanto di sorveglianza, però mi piace l'idea, eh, come l'hai te che si tratta di un atteggiamento difensivo del capitale. No? Cioè, è una modalità per cui ci sembra che non abbiamo le armi per eh, contrastarlo, perché sembra ancora più... Ehm, Uh, isolato no? cioè più irraggiungibile soprattutto quando uh, ultimamente ho provato a seguire un po' di più uh, dinamiche finanziarie e c'era per esempio il caso di GameStop che è stato discusso uh, da, dappertutto perché era questa, questa prima volta in cui sembrava che sta finanza dal basso potesse contrastare sto, uh, uh, le, i grandi fondi finanziari forse Forse no, forse l'altro giorno sentivo che, per esempio, tutto è iniziato da uno che ha investito 50 mila dollari su, sulle azioni nel 2019. Ed 50 dollari, non è dicio, esattamente quello che rappresenta eh, la possibilità di un, di un resistente medio. Se vogliamo metterla così, diciamo Valdi, siamo già nel, nel, nel passo del capitale, però sicuramente ha. Uh, tolto qualche strumento, no? forse pure il caso della Super League mi viene da pensare, eh? sono altri momenti in cui sembra che eh, sta finanza così lassù, poi a un certo punto in qualche modo la resistenza riesce a riportarsela eh, con un contrasto, forse no, forse quelle sono un po' illusioni, effettivamente sono riusciti a trovare, e questa forse è una controstrategia politica reattiva, se vogliamo leggerla così, ha una risposta un po' a quelle che era l'insostenibilità del capitale e le lotte eh, che avevano costretto più o meno il capitale a trasformarsi eh, in, in, a livello tecnologico come è successo in questi ultimi anni. Quello sicuramente rappresenta un orizzonte in cui ehm, ce n'è di strada da fare, no? Per elaborare che tipo di lotte si possono fare a, li a quel livello. Eh, però non... Eh, nonostante non riesco ancora a immaginarle probabilmente in pochi riescono a intravedere un orizzonte possibile di lotte eh, contro quel tipo di sistema sono fiducioso che succederanno cioè l'idea che qualcosa che le butti, le butti giù anche questo tipo di isolamento della finanza sicuramente ci sarà eh, ci sarà e ne verranno travolte e ne verremo sorpresi eh, sul secondo aspetto mi è, eh, mi è piaciuto molto questa Uh, riflessione sul potere associato al passato, che faccio anch'io, e sul fatto che effettivamente la, uh, il potere ci restringa all'orizzonte del possibile, no? E il futuro scompare in qualche modo, perché siamo abituati a pensare che tutto torna a rimanere un po' come è. E questo torna a quello che cercavo di dire all'inizio, che era forse un po' il senso che cercavo di dare al libro, uscire da un certo disfattismo, uscire dall'idea che non c'è alternativa, no? Eh, perché poi alla fine penso che sia il pensiero che, abbia, che hanno avuto anche generazioni molto precedenti alla nostra e poi le cose sono cambiate no? poi le, eh, le forti resistenze ci sono state più o meno inaspettate e quindi da una parte questo è un modo per capire che tipo di strategia ha il potere e che tipo di strategia invece può utilizzare la resistenza E forse si ricognette pure alla domanda di Andrea sulle devianze e sulle singolarità no? cioè favorire questo tipo di immaginari, favorire immaginari che ri riprendano il futuro e lo cambino, lo cambino ma lo sviluppino nel presente, no? perché poi questo tipo di orizzonti possibili eh, non, non sono solo ricette utopiche per quello che verrà fra 30 anni, ma sono pure quello che ci, ci dà entusiasmo, ci anima, ci anima le discussioni, anima le nostre pratiche, anima i nostri modi di ripensare l'organizzazione, il mutualismo, la solidarietà, quindi sono già pratiche emancipative in sé e, e il fatto che ce ne siano tante e che quindi possano essere descritte come uno sciame non significa che sono disperse, ma significa che sono congiungibili. Cioè, sta proprio lì la, la, uh, uh, il fatto strategico, quello che dicevamo con Andrea prima, il fatto strategico di trovare un modo in cui questo sciame diventi effettivamente un'opposizione. Concreta in grado di ribaltare lo stato di cose esistenti, quindi c'è cioè, eh, lo Sciame me lo immagino, come tanti punti, no? e i punti poi a livello di strategia si pos possono trovare una convergenza e quando trovano una convergenza, è il momento che diventa una forza eh, affermativa che cambia in maniera ancora più radicale quello che già, eh, quello che già afferma eh, nelle varie direzioni. No? Quindi dargli una direzione. Quello che diceva Andrea prima, ok, tante devianze, tante singolarità, ma su cosa ci concentriamo? Quello è il compito del, di un pensare strategico che secondo me può essere favorito nel momento in cui la resistenza si, si stacca un po' da un pensiero disfattista e comincia ad apprezzare la sua la pienezza del presente. Questa è una frase che mi ha dato Andrea, tra l'altro, <ride> quindi è una citazione diretta. Penso più o meno risposta alla tua domanda, Enzo, alle tue domande. Sì, sì, eh, sì, sì anzi, ti, ti ringrazio. Andrea, se vuoi aggiungere appunto qualcosa su, anche su, su questi due aspetti del futuro oppure eventualmente del capitalismo digitale oppure a quello che ti ha risposto per quanto riguarda appunto le, le tue domande. No, no, grazie mille delle, delle risposte, sono risposte molto ricche che mi sono preso degli appunti, poi continuo a pensarci un po' e sì sì no ma dell'impostazione di marco la cosa che immediatamente risuona un po con con le cose mie con quello che anche il mio piccolissimo provo a fare è appunto questa idea di fronteggiare da subito il non cambia niente e delle volte provare no con tutti i limiti poi delle cose che si fa comunque a mettere in moto dei dei percorsi, delle differenze, delle alternative, perché poi, sicuramente, se, se qualche codificazione strategica verrà, a questo giro sarà imposta dalle pratiche in primis, più che dalle ideologie o dalle grandi appartenenze sociologiche. Per cui insomma, ehm, credo che questa cosa, però, sia, è cioè una cosa a cui io penso spesso. a come si costruiscono forme inclusive, larghe di connessione parziale tra divergenze, come si costruisce un senso comune in cui alcuni elementi, diciamo così, basici possano risuonare tra di loro: il reddito di base, l'autonomia della migrazione, l'autodeterminazione e, e la questione della singolarità fino in fondo come esperienza di vita a 360 gradi. Eh, la, la, la, la condizione ecologica che ci impone, no? che ci impone una trasformazione radicale del modo di produzione, eccetera, eccetera, eccetera, eccetera. E, e, su, questo, eh, e su questo bisogna anche trovare dei modi, eh, anche trovare dei modi perché le foreste, no? delle istituzioni o delle infrastrutture alternative, è vero cominciano a, a strutturarsi, gli alberi cominciano a diventare a volte un po' alti, alcuni esperimenti durano per qualche decennio, e, però ecco, bisogna trovare dei modi per costruire delle alleanze, dei complementi, dei campi di visibilità e, e questo è un lavorino invece in Italia, c'è ancora tanto lavoro da fare. Ecco. Grazie mille. Allora, eh, niente, se, se te Marco vuoi aggiungere qualcosa, eh, volevo solo appunto fare appunto una sintesi, no? più che altro che si può trovare il video. Vuoi aggiungere diciamo, del, um, qualcosa, sia quello che ha detto Andrea o in generale di questa... No, su, su quello che dice Andrea queste sono discussioni che probabilmente continueremo a fare per i prossimi... Anni oh. <ride> Quindi sicuramente è una conversazione che non si ferma a qua, in quel senso rimane dinamica, no? È la natura del, eh, del tipo di, di lotte che si fanno. Eh, no, volevo ringraziarvi entrambi per, aver, per avermi dato questa possibilità, per aver discusso uh, con me su questi temi che per me sono stati molto cari, nel senso che l'ho sviluppati in anni, di lavoro che poi sono sfociati in questo libro e che continuo a trattare in maniera più o meno indiretta. quindi grazie per i vostri contributi sono stati un po' molto stimolanti che probabilmente daranno modo di pensare ancora a come portare avanti questi temi in maniera anche eh, più nuova e diversa perché poi come diceva Andrea eh, queste sono teorie che possono avere una loro attualità però c'è pure l'urgenza di avere a che fare con delle pratiche eh, contemporanei che hanno eh, una loro portata a cui bisogna dare delle risposte no? ok uh, prima di tutto vabbè, vi ringrazio tanto noi ci vediamo nel fuoristanza vabbè, quando finisce la diretta volevo soltanto appunto ringraziare tutti e volevo ricordare che il video si trova appunto nel sito codice rosso eh, punto net, e anche in facebook che fra due settimane arriverà la pubblicità però eh, ci sarà l'incontro con Gianluca Di Fazio sul suo libro Ecologia del Possibile e quindi anche, anche voi insomma ci fate piacere Marco Anders <ride> se volete eh, o partecipare o, o, o seguire e quindi grazie diciamo a tutti e, e ci aggiorniamo a breve insomma spero con anche con altre iniziative. Ciao, ciao a tutti. Ciao.